Ciao a tutti, sono Laura De Donato, sono una giornalista del Tg Leonardo, il Tg scientifico e ambientale della RAI. Presenterò l'11 maggio a Torino la parte pomeridiana di Fame FameLab. Partecipare a questa competizione sarà un'esperienza molto formativa perché oggi la scienza è parte integrante della vita di tutti. Eh, per chi lavora in questo settore far capire l'importanza di quello che si fa, l'importanza della ricerca per dare sempre nuove conoscenze, sempre nuove competenze a tutti è fondamentale. Non solo nei confronti del pubblico, che così avrà più strumenti di giudizio, di comprensione della realtà scientifica ma anche per voi che avrete opportunità di scambiarvi e condividere esperienze, metodi di lavoro, eh, risultati con ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo. Ci vediamo l'11 maggio a Torino al Teatro Cubo in via Pallavicino 35.